Torniamo a parlare della chiusura del punto nascite dell'ospedale Sant'Anna di Castelnuovo Monti perché il Movimento 5 Stelle chiede alla Regione di ripresentare la richiesta di deroga per quanto riguarda questo punto nascite. Per i pentastellati infatti è stato calcolato male il parametro della distanza, parametro che è stato calcolato da Castelnuovo Monti, dunque capoluogo montano, a Reggio Emilia e dunque non si è tenuto conto dei comuni dellauto come ad esempio Succiso, Ligonchio, Febbio, Civago. Non solo, secondo le pentastellate, Silvia Piccinini e Raffaella Sensoni, consigliere regionali, e Maria Idera Spadoni, onorevole e vicepresidente della Camera. Non si è tenuto conto anche della fusione tra l'ospedale Sant'Anna e l'ospedale di Reggio Emilia. Parametri nuovi dunque per i quali appunto le pentastellate chiedono che sia riconsiderata la riapertura del punto nascite di Castelnuovo Monti.